E intanto lui cresce, si nutre e si espande. Orgoglio maledetto. Vivo con la tua morte. Sorte che voglio. Che tu sia maledetto.